Danny B Dan One Arkham Family ah. e Quanti errori commessi Ora rialzati, ok? Rialzati. Sono fin troppi gli errori commessi, segni tutti o diversi. In molto spesso non provo rimorsi. So distinguere autentici e falsi, perché ho sbagliato e imparato da essi. Ad ogni colpo menti riflessi. Non è un ragazzo con troppi complessi, ma uno che cade sa come rialzarsi. Prendo respiro, torno all'abisso del dolore atroce. Io che fisso già visto, guarda in giù da con un chiodo fisso, risol e dimostro che solo gli è visto, non sono dio. Io non perdono ringrazio me stesso per l'uomo che sono, io muoio d'amore ma per il mio suono. e per il rap che me ne fece dono. Ho visto il nero della vita, il blu del cielo dopo la salita, dico sul serio. Io credevo davvero di toccarlo con le dita Ma poi sprofonda ancora giù E' il prezzo che paga chi ha il coraggio di pretendere di più E guarda su, purtroppo non è mai come credi L'importante è che insisti e non cedi Vai avanti e stai in piedi, piedi. vedi? Non sempre aspettative, in realtà coincidono Ma è mai vitale saperla puntare nel momento in cui deludono Ho oh. sempre dovuto sbatterci con la mia testa Uraia cinese lì mi desta, frattura scomposta dell'ego da chiesta, il un colosso ribatto con la sesta. Oh. Sempre dovuto sbatterci con la mia testa. Muraglia cinese, l'impatto mi testa Frattura scomposta dell'ergo da chiesta Ritorno un colosso che Ed con io che sesta. vado oltre Le porte e la coltre In cui mille volte ho camminato indietro Portando il feretro delle colpe Oltre il lento susseguirsi della strada Piede sulla ghiaia e sul mio collo il metallo di una mannaia Mente, mettimi due mani sulle tempie Fa un giro di 180 il mio sguardo va tre presente Lentamente, rivivo gli inganni, ricucio e tagli, guardo indietro il mio Passate una necropoli fatta di sbagli Scrimi di orrori gravi, gravi di orrori macabri Pandora apre il coperchio e nesce un mare Macabre, di tentacoli Macabre, Ostacoli costanti, oracoli, oracoli Coi loro canti mi hanno detto Meglio vivere gli sbagli Macabre, che di rimpianti mentre parlo il buio si fa avanti Chiamare. Potessi varcherei lo spazio a tempo come Marti ah. Partendo per un viaggio senza paradossi o salti Solo per guardarmi scrollare la polvere di dosso dopo i passi falsi Ho oh, sempre dovuto sbatterci con la mia testa